In questo video vedremo una florite da Zogno, è un bel pezzo di florite, è un pezzo datato, risale agli anni 70, è una florite, località di provenienza Zogno, provincia di Bergamo. Buona osservazione a tutti.